Care ragazze e cari ragazzi, vi state avvicinando al momento di assumere una decisione importante nel passaggio dalla scuola superiore all'università. Si tratta di un momento unico che vi suggerisco di poppia ascoltando innanzitutto quello che voi desiderate, quello che voi immaginate, quello che voi volete per il vostro futuro. Ascoltate chi vi pare ma poi lasciate a voi l'ultima parola su quello che volete fare. Dovete essere i protagonisti della vostra scelta. Si tratta di una decisione che vi invito a prendere ascoltando e raccogliendo tutte le informazioni che vi servono, ma anche seguendo il vostro cuore e le vostre inclinazioni personali. Non fatevi prendere dall'ansia che sia una decisione non modificabile. Di certo è una decisione importante, ma nel percorso universitario avrete diversi passaggi nei quali potrete meglio definire e comprendere quello che vorrete fare, dalla laurea alla laurea magistrale, poi al master, alle specializzazioni e ai dottorati di ricerca. L'importante per voi è che affrontiate questa decisione con serenità e con il piacere e la voglia di iniziare una nuova vita. Come Università di Siena ci impegniamo a predisporre migliori percorsi di studio per la vostra formazione all'interno di una città universitaria che vanta otto secoli di storia, a assieme alle sue sedi. Siamo in una città che è il luogo perfetto per vivere l'esperienza universitaria. Un'esperienza che resterà nella vostra vita e che nessuno schermo di computer potrà mai nemmeno lontanamente replicare. Con l'Università inizia l'esperienza di studio e di vita che sarà intensa, nella quale conoscerete nuove persone da tutta Italia e dal mondo, nella quale potrete vivere esperienze formative interessanti e coinvolgenti a Siena e nelle sue sedi, nelle biblioteche e nei laboratori, nelle aule e nei programmi Erasmus all'estero. Questo vi renderà persone diverse e migliori. Questo aiuterà la nostra società ad avere persone migliori, formate e capaci di cambiare il nostro futuro. Vi aspettiamo come nostre studentesse e nostri studenti nei corsi di studio dell'Università di Siena. Vi invio fin d'ora il mio benvenuto all'Università di Siena.